Buonasera e benvenuti all'appuntamento con le istruzioni per il voto. Allora, Innanzitutto vi ricordiamo che si vota domenica 31 maggio dalle 7 alle 23 e per votare è necessario unirsi di un documento di identità e del certificato elettorale. Chi non l'avesse, l'avesse smarrito o fosse, fosse riempito completamente può procurarselo presso l'ufficio elettorale. Allora, brevemente cerchiamo di capire come si può votare e come si può esprimere il nostro voto. Innanzitutto ci sono tre opzioni, eh, più una quarta eventuale. La prima, la prima opzione è quella nel caso in cui abbiamo ben chiaro le preferenze che vogliamo esprimere. In questo caso eh, andremo a segnare la casella accanto al eh, simbolo che vogliamo, eh, che vogliamo votare. Quindi abbiamo la possibilità di esprimere due voti di preferenza, un maschio e una femmina, quindi possiamo fare due crocette, un maschio e una femmina, accanto ai nomi che sono elencati. Eh, si ricorda che non è necessario scrivere i nomi perché i nomi sono già riportati sulla scheda. Eh, vi, ehm, vi leggo i nomi dei nostri candidati. Tutti i nostri candidati hanno una pagina Facebook dove potrete trovare tutte le, le indicazioni sul loro curriculum e il programma è su Movimento 5 Stelle e Toscana.it allora, I nostri candidati sono Irene Galletti, Marco Bartalucci, Giulia Torrini, Enzo Dell'Aquila, Emanuela Azzori, Pierluigi Pagnotta. Catiuscia Leonardi e Stefano Mazzucca. Chi esprime queste due preferenze vota automaticamente il simbolo del Movimento 5 Stelle e il candidato presidente Giacomo Giannarelli. Quindi il voto di preferenza va automaticamente al voto di lista e al voto per il candidato eh, presidente. La seconda opzione, se vogliamo dare soltanto il voto di lista, faremo una croce su il simbolo del Movimento 5 Stelle. In questo caso il nostro voto andrà automaticamente anche al candidato presidente. La terza opzione, cioè l'opzione in cui voi votiate soltanto il candidato presidente. Ecco, questa opzione è sconsigliabile perché... In questo caso il vostro voto non va automaticamente alla lista, quindi ricordatevi che se votate soltanto il candidato presidente il vostro voto non va alla lista, quindi sarà necessario segnare anche il simbolo del movimento. Ultima opzione nel caso in cui si voglia dare il voto disgiunto, è un'opzione più complicata però è possibile e il voto non è, eh, non è annullato. Allora in questo caso si può esprimere... Un voto di due voti di preferenza, eh, un voto sul simbolo e per esempio una, un voto su un altro candidato presidente. Oppure si possono esprimere eh, preferenze su un'altra lista, su un altro simbolo e al nostro candidato presidente. Questo si chiama voto disgiunto in caso eh, si preferisca votare un simbolo e un altro candidato presidente collegato quindi per ri riassumere molto rapidamente voto di preferenza un maschio e una femmina e questo voto di preferenza va automaticamente al simbolo e al candidato presidente seconda opzione, voto al simbolo e questo voto va automaticamente al candidato presidente terza opzione, voto al presidente e questa opzione non va automaticamente al voto eh, di lista, ultima opzione è quella del voto disgiunto, quindi voto a una lista e con preferenza collegata a quella lista e voto a un altro candidato presidente. Grazie per averci seguito e mi raccomando andate a votare e votate bene.